Abbiamo il nostro Giovanni, che giocherà con un Liverpool, che vede in porta Allison. Successivamente abbiamo Robertson, Van Dijk, Gomez, Alessandro Arnold, Tiago, Fabinho, Vinaldum, Mané, Firmino e Salah, con appunto capitano Van Dijk. Per quanto riguarda invece il Real Madrid, i ragazzi spagnoli... Sono sotto la guida del coach Alessia Coppola e la formazione è la seguente, fra i pali Courtois in difesa Carvajal Mendy, Ramos e Varane, centrocampo Casemiro, Modric, Vinicius e il tridente Hazard Benzema Rodrigo con capitano Sergio Ramos. Queste le formazioni, adesso credo che sia quasi tutto pronto, manca veramente pochissimo, pochissimo al calcio d'inizio. Ci siamo! adesso eccoci, ci siamo eh, tutto pronto, stadio gremito ovviamente sono tutti vaccinati e distanziati preoccupati questa it's partita it's fantastica Liverpool-Real Madrid it's inquadrato it's Firmino it's probabilmente uno dei protagonisti tutto pronto, si parte e si parte con il possesso palla del Liverpool che comunque si lancia immediatamente all'attacco, come avevano detto, no? Eugenio, una partita... come era stato già previsto, sì, sì, sì, come avevano già annunciato. Sarà una partita molto interessante. Perché, comunque, tutte e due tenteranno, come hanno già pronosticato, di attaccare il prima possibile. E successivamente dopo aver ottenuto un buon risultato, di cercare di difenderlo. Quindi, vedremo come si svilupperà il tensione. Intanto, un'ottima occasione, dal limite dell'area prova il tiro, il rete, rete immediata immediata rete del Real Madrid con Eden Hazard no, con una bellissima fuga no, sì. verso dalla difesa no, sì. del Liverpool che forse ha qualche colpa in questa occasione eh, inizia subito quindi il giro palla velocissimo del Liverpool, sulla sinistra con Alexander-Arnold, Salah eh, accentra il gioco verso Giorgino Vainaldum. Firmino fa la sponda, lancia sulla fascia Manema, eh, fuori gioco fuori gioco, fuori gioco, gioco, eh, fuori gioco. Adesso quindi ricomincia il gioco del Real. Sono veramente dei ritmi altissimi ragazzi. E non, non me l'aspettavo così veloce. Attenzione, Attenzione. Liverpool ruba palla immediatamente con Vainaldum. Vainaldum prova il numero. Forse tempo un po' troppo e para senza, senza troppi problemi. L'idea è un po' meno la realizzazione, come esatto, direbbe qualcuno. Esattamente, esattamente. Una, una citazione colta, attenzione però al Real Madrid che prova nuovamente a sfondare la difesa del Liverpool, questa volta centralmente recuperano però gli quelli che sarebbero gli uomini di Klopp e ora attenzione a Salah che si è accentrato per giocare questo pallone che viene però malamente perso invece no, invece recupera palla il Liverpool ancora sulla tre quarti con uh, Salah pallone facilmente recuperato dalla, dai Blancos che adesso provano a ripartire ma ci sarà una una <ride> e eh, allora Firmino che si attenzione può, è un si melare, peccato peccato è che sembrava veramente una buona occasione adesso ripartono eh, ripartono i ragazzi del Real Madrid Giro palla quasi ipnotico che viene interrotto immediatamente dai giocatori del Liverpool che possono provare a ripetere. attenzione perché c'è spazio sulla corsa di sinistra, e era stato visto lo scatto di Maneda Firmino che però ha tardato forse e ha consentito al Real di recuperare palla, adesso andranno con una rimessa laterale. Ancora una rimessa laterale, questa volta in favore del Liverpool. La posizione abbastanza interessante. Viene però persa palla praticamente subito. e un attimo tengo... cosa adesso, adesso no, non Adesso non vedo più niente, non vedo più nulla. Però posso immaginare ok eccoci, ci, ne ci ne siamo, ne siamo, ne ne siamo, ci siamo. È già a di 1-0, non è successo nulla, nulla di straordinario. Devo ammettere che ultimo. Attenzione Momo Salah che corre sulla fascia destra e viene però preso Devo in giro. Devo ammettere centro. che a parte, a parte per quella svista da, da parte del Liverpool le difese si stanno comportando molto bene um, sì, in sì, questa partita. Sarà veramente difficile vedere molti gol secondo me, oggi invece non sarò smentito immediatamente perché tutti i telecronisti portano sfiga si sa con un'azione stupenda del Real Madrid, provano da fuori Murati dalla, dalla difesa del Liverpool. E adesso la possibilità di recuperare con Fabigno va in Aldum, allarga per Salà. ora prova a ripartire il Liverpool, Salà si accentra, viene fermato, ma è tutto regolare. E allora recupera palle il Real Madrid. E invece, invece Tiago si oppone alla verticalizzazione dei Blancos. Adesso attenzione a Firmino sulla tre quarti che perde palla. Casemiro recupera eh, verso Hazard E a. Eh, ho avuto, ho avuto un attimo una svista Cross pericoloso da parte degli uomini del Real E viene facilmente neutralizzato la difesa del Liverpool Che adesso ha nuovamente la possibilità di ripartire Con Salah sulla fascia Che scatta ma viene servito troppo tardi Adesso può ricominciare l'azione il Real Invece no, ancora una volta il Liverpool con Mané. Bellissimo, bellissimo sinistro incrociare di Stadio Mané Che riporta i giochi in parità Ed è 1-1 uno uno, qui alla oh, finalissima oh, del The Game oh, no, no, bellissimo bellissima che gli Ti è piaciuto il gesto, il gesto tecnico? Devo dire che è stato un gesto tecnico non molto semplice E' stato finalizzato in maniera veramente eh, diciamo, fatta bene dal nostro giocatore, eh, dal nostro Giovanni Adesso però attenzione che c'è un'altra diciamo, possibilità Benzena, per il blanco la... che invece ci ritorna okay, indietro via. Mendy, il buggatissimo Mendy che viene fermato ovviamente c'è fallo perché Mendy non può perdere palla questo lo sanno lo sanno veramente tutti adesso Vainaldum in eh, adesso Firmino ancora per Vainaldum Salah all'indietro sempre Salah Allarga per Robertson, adesso a campo è Liverpool Robertson tiene miracolosamente in campo un pallone che sembrava destinato a uscire e allora si può continuare questa quest azione offensiva con Thiago che cerca di lanciare Vainaldum che era nettamente in posizione di fuorigioco allora c'è il calcio di punizione, viene battuto lungo da Courtois che allarga per Mendy, Mendy si lancia sulla fascia Ramos all'altezza della linea mediana, Casemiro. Casemiro, Modric allarga per... no, accentra per Benzema. E allora ancora Modric recupera palla in Liverpool con Salah Vainaldum, grande protagonista di questa sfida, tutti i palloni passano dai piedi di Giorgino Vainaldum che adesso lancia Manè... Però non può arrivarci non il... Entrambe le squadre stanno tentando di fare grandi giocate Sin da, dal primo tempo, sin dai primi minuti Sì, devo dire che è una partita di cui si possono dire tante cose Ma non si può assolutamente classificare e bollare come match noioso Abbiamo visto sino adesso veramente sprazzi di buon calcio A partire entrambe le squadre Anche adesso ancora una volta un attacco del Real Madrid Con Benzema che vince in rimpallo Attenzione, può lanciare Rodrigo Rodrigo entra in area davanti al portiere Era arrivato al limite dell'area piccola Rodrigo si è lasciato ipnotizzare da Alisson, che uh, ci, ha messo, ci ha messo i guantoni su una conclusione quasi a botta sicura da parte dell'attaccante brasiliano, ma adesso ripartito subito il Liverpool col velocissimo Manè, che perde palla clamorosamente al vertice dell'area piccola ancora una volta sono pronti a riprendere bellissimo. No, manca solo il fischio da parte del direttore di gara e ripartono le merenghese attenzione, attenzione Real Madrid che parte immediatamente con possesso palla molto veloce, interrotto abilmente dai giocatori del Liverpool con Giorgino Vainaldum che tenta il numero non va, perde palla, Mendy recupera intercetta il passaggio, attenzione adesso a Casemiro che lancia Hazard e Rodrigo che dialogano molto bene sulla tre quarti attenzione a Hazard un grande triangolo Ci finisce mamma in mia una mia. grande finalizzazione mamma mia, mamma mia. che gioco ah, attenzione fuori, però fuori, però, fuori, fuori avevo, gioco non avevo visto la bandierina alzata ah, eh, devo, dire, devo dire che forse avrei dovuto prestare più attenzione era veramente difficile vedere il movimento del braccio dell'assistente comunque situazione che non si sblocca che paura per gli uomini per gli uomini in rosso del Liverpool che hanno. che se la sono vista veramente brutta. Era, era una grandissima azione quella, quella del Real Madrid. Adesso ancora una, una rimessa per i Blanco, questa posizione interessante con Casemiro sulla tre quarti, che dialoga con i compagni. Adesso Benzema, in area, bellissima parata, bellissima parata da parte di Alice. Calcio d'angolo, Modric in mezzo, uscita di Allison che riesce un po a confusa la mischia. Non blocca. Azione molto caotica. Che rischio ancora una volta per il Liverpool che se la cava benissimo. Prova una ripartenza veloce con Robertson che lancia Thiago Recupero del pallone da parte del Real Madrid che poi però per una posizione di fuorigioco perde nuovamente il possesso in favore del Liverpool che adesso ha la possibilità di ripartire lancio lungo, molto bella questa triangolazione ancora una volta Vinaldo con, con dei passaggi chiave, importantissimi Sempre va in ma Apre questa volta per Salà che prova a girarsi. E trova, però, la risposta pronta della difesa del Real Madrid. Che adesso può ripartire con Mendy che viene lanciato sulla fascia sinistra. Mendy velocissimo, accentra il gioco, Benzema, Benzema. Sulla tre quarti, qualche numero. E la palla, però, ritorna in possesso ai calciatori del Liverpool. Che ora possono passare al contrattacco. Attenzione, perché Salà velocissimo, è partito. Non viene servito dai compagni c'è un 4 contro 4 possibilità molto molto interessante Salah supera Carvajal mette il pallone in mezzo e c'è il gol ovviamente, ovviamente il Liverpool non sbaglia a questo tipo di perdona. c'è il 2 a 1 il 2 a 1 immediato allora il Real tenterà sicuramente a questo punto di riacciuffare la parità e infatti vediamo questi, questi passaggi velocissimi con i giocatori con la squadra che sale i giocatori che si lanciano verso, verso la porta avversaria adesso Varan si è avvito subito Modric all'altezza della tre quarti Benzema Benzema entra in area di rigore attenzione Benzema traversa ancora sframando la porta che conclusione da. mamma mia che ritmo partita. che ritmo questa partita è proprio da vivere il cambio palma è e... velocissima una partita, con un'azione che segue l'altra attenzione però adesso Liverpool ancora una volta 3-1 Liverpool so avuto, come diceva qualcuno la dura legge del gol no, no, no, no, no, e il no, Liverpool su no, Pizzera, sta no, veramente no, dimostrando no, no, no, letale e no, vicidiale no, proprio, proprio tenendo fede sua, alla sua reputazione adesso penso che Alessia abbia chiesto un time out vedremo probabilmente eh, cambi all'interno all delle due compagini adesso attacca veramente necessari Beh, sì, chiaramente c'è chi stata, stata tanta sfortuna adesso per i giocatori del Real Madrid che dopo essere passati immediatamente in vantaggio, anche se in fuori gioco, all'inizio del secondo tempo hanno subito due gol in rapida successione dopo aver preso una, una traversa, tra l'altro unicidiale, una, una botta tirata fortissima all'interno dell'area di rigore. Adesso hanno forse la possibilità di rifarsi con Benzema, che entra in area Benzema e buca Alisson questa volta con un bellissimo diagonale col destro e eh, raso terra. Corce di distanza. Accorciano le distanze 3-2, è veramente, veramente una grande partita, Eugenio. Sono, sono... Intanto chiediamo se è più... possibile vedere i dati, se non devono fare cambio, niente, niente. Non ci permettono di vedere niente questi <ride> giocatori. Sono, sono, sono molto, molto presi. Beh sì, sì, ma si, si, vedeva, si vedeva già dall'inizio, già dall'intervista del pre-partita per quelli che sono, che sono rimasti con noi, che sono stati con noi sin, sin dall'inizio di questa diretta che entrambi sono molto determinati e hanno, hanno fame, hanno voglia di vincere. Orecchio gas da conoscere, orecchio gas. Esatto, esattamente, esattamente. Come anche abbiamo visto con il loro gioco a ritmi velocissimi, impensabili per un uh, giocatore medio come me. Ma adesso riparte il Liverpool, che ricordiamo appena subito la rete del 3-2, siamo al 72esimo. Per chi si fosse collegato solo ora, questa è la finale del uh, torneo telematico di, di FIFA. Adesso attenzione a questo contropiede del Real Madrid che può diventare molto pericoloso. Sbaglia la misura del passaggio. Benzema e dà la possibilità quindi al Liverpool per ripartire ancora una volta. Perde, perde l'attimo Salà e allora ancora Vainaldum sulla tre quarti. Si gira i numeri di Vainaldum che viene però ipnotizzato dalla difesa. Dalla difesa dei blancos e adesso possono ripartire con Zard che si lancia in avanti c'è fallo ma l'arbitro si finisce gioca... all'interno dell'area piccola sbaglia il passaggio e la palla finisce rimane se è pericolosa sarebbe dovuta andare a conclusione eh, non so se si sente già luigi comunque Vediamo appunto mm. di nuovo il Liverpool che viene fermato ancora una volta dai Blancos. Che però portano il rimesso laterale. Mi Già 6 sentite? sentite? Sì, ci siamo, ci okay. siamo, ci siamo. Io ho un problema con i driver audio. Chiedo, chiedo scusa, non so neanche io cosa significhi, però mi, mi attengo a quello che mi viene detto da, da Windows. E allora attenzione a Real Madrid che può, può ripartire. Eh, loro non si fermano. A differenza del, dei miei driver audio. Adesso c'è la ripartenza del, del Liverpool invece no, invece no, la rocciosissima difesa del Real probabilmente con Sergio Ramos riesce a spazzare ma attenzione alla... al movimento verso C è stato un lancio abbastanza interessante verso che però non è... Non è, stato, non è stato proficuo. Attenzione adesso al Real che entra in area di rigore, bellissima azione. Eh? Mamma mia, di quante uscite, Eugenio, veramente di pochissimo. Veramente di poco, di poco. Stanno esatto. facendo delle azioni, stanno sfornando delle azioni veramente interessanti. Il real diciamo che si sta un po' riprendendo dopo i cambi dalla fase offensiva iniziale del Liverpool, che eh, sembrava essere in netto vantaggio, ma hanno accorciato. Ricordiamo comunque che siamo quasi al novantesimo. Quindi, eh, il Real deve. Uh, accelerare un po' di più. Sì, devono sbrigarsi probabilmente, ma comunque è ovviamente difficile trovare. Che una difesa rocciosa come quella di Liverpool lasci spazio. Attenzione, però adesso c'è l'ennesima ripartenza da parte degli uomini di Klopp con Salà all'indietro e c'è un gol. Un gol bellissimo, o meglio, un gol pesantissimo. Ma... Amaro, penso per il Real. Sì, molto molto molto amaro, ha colpito praticamente a botta sicura l'attaccante del Liverpool, aveva davanti a sé solamente Courtois che ovviamente nulla poteva con una botta da, da molto molto vicino, un di 4 a 2 con due minuti di e è finita.